Eccoci. Allora, riprendiamo l'esercizio di ieri, cerchiamo di portarlo al termine o quasi. Ehm, stavamo lavorando sul punto 4, dove eh, ci siamo posti il... Eh, il punto 4 e 5, in realtà, ci siamo posti la domanda su ehm, cosa voglia dire o se possano esistere dei voti duplicati all'interno del libretto. Eh? Questo ci ha portato a eh, definire un criterio di uguaglianza attraverso la funzione equals per l'oggetto di tipo voto e abbiamo deciso che noi consideriamo due oggetti voto uguali se, hanno, se sono relativi allo stesso corso eh, perché abbiamo eh, diciamo così, ragionato sul fatto che non possono esistere nello stesso libretto ovviamente due voti diversi distinti allo stesso corso, quindi o sono coincidenti i due oggetti voto relativi allo stesso corso oppure c'è un errore, quindi è una, un'anomalia allora questo ehm, ci ha permesso essenzialmente di implementare questo metodo cerca-esame per cui dal nome del corso posso estrarre quale fosse eh, l'oggetto voto corrispondente a quel corso chiamando questo metodo equals che abbiamo definito là a livello di voto. E poi abbiamo fatto un lavoro simile hm? eh, per l'altro metodo che si chiede se esiste già un certo voto. Allora io prima di andare avanti a testare questi metodi eh, volevo osservare che questo codice qui è inutile, nel senso che noi dobbiamo abituarci a smettere di pensare, di usare diciamo così, le strutture date a Java, ma ragionare come in C in cui hai un array e te lo devi, ogni volta che devi fare qualcosa cosa te lo devi scandire, devi andare elemento per elemento allora andiamo di i cicli for, cicli dati, eccetera, eccetera si può fare, no? però è un modo per prenderci noi carico della complessità questa no, è semplice però, la complessità di, di, di, di ricercare di, di eh, diciamo così, navigare all'interno delle strutture dati allora ricordiamoci che tutte queste, le collection in Java alla fine le possiamo pensare come degli insiemi. Degli insiemi è un insieme, adesso poi c'è un tipo di dato set, ma anche una lista, è un insieme che contiene degli elementi. La lista ha una caratteristica particolare che eh, può mantenere gli elementi ori, ordinati, quindi è, in altri linguaggi di programmazione, anziché lista, la chiamerò sequenza, cioè una sequenza di elementi. Ma ci sono delle librerie, già definisco, delle operazioni più di alto livello su queste sequenze. Quindi cercare un elemento. Sapere se un elemento c'è o no è già una funzione di libreria, si chiama indexOf. Eh? Conoscete? List.indexOf di dai un oggetto e ti restituisce la posizione in cui si trova questo oggetto. Poi, ovviamente, internamente cosa farà questa funzione indexOf? Questo ciclo qui. Però non me lo devo inventare io, Ok? Quindi abituiamoci a cercare di ragionare, non tanto, adesso faccio un indice, scaldisco eh, la lista, eccetera, ma qual è l'operazione di alto livello che stiamo cercando di fare. Dato un elemento, trovare se esiste, se è presente nell'elemento. In realtà i metodi che fanno questo sono due, contains e index of. Contains mi dice se un elemento è contenuto o no, o meglio se una lista contiene o no un elemento, dopodiché non mi dice dov'è, non mi dice qual è, mi dice solo se c'è o no index of mi dice qual è la sua posizione e quindi posso no, evitare di fare questo lavoro poi per altre operazioni esistono i metodi per fare l'unione di due liste add all si chiama esistono metodi per fare la sottrazione di due liste remove all data una lista, remove all un'altra, cancella dalla prima lista tutti gli elementi che sono nella seconda Esistono metodi per fare l'intersezione, si chiama retain all, cioè cancella tutti quelli che non sono anche in questa lista e cose, cose di questo genere. Ma qui dobbiamo cercare un attimo di sforzarsi di conoscere un pochino la potenzialità delle strutture dati che abbiamo, qui ho tirato fuori la, la, la documentazione dove tutti questi metodi ci sono, vedete che qua a livello di lista abbiamo un index of che ritorna l'indice della prima occorrenza dell'elemento specificato, ci dice la definizione. Che è quello che stavamo facendo con quel ciclo for. No? Eh, così come il contains fosse addirittura sopra, eccolo qua, è direttamente a livello di collection. Qui c'è un metodo contains che dice ritorna vero se la collezione, in questo caso la lista, contiene l'elemento specificato oppure no, quindi un boolean. Qui, ogni volta che dobbiamo fare un'operazione sulla struttura dati, chiediamoci se in realtà questa operazione non sia già definita. No. E cerchiamo di usare i metodi che ci sono già, che sono sicuramente più ottimizzati dei nostri. Ricordiamoci che ogni riga di codice che non scrivo è una riga di codice in cui non ci può essere un errore. Okay? Quindi, meno scrivo meglio è. Più uso, le potenzialità di ciò che c'è. Oltre al fatto che è probabilmente più efficiente, ma sicuramente più corretto di quello che eh, scriviamo noi. Mm? Ehm, gli altri metodi che vi ho accennato prima sono add all che di fatto fa l'unione di due strutture date, ad una aggiunge tutti gli elementi che sono già nell'altra, insemisticamente la potremmo chiamare unione, eh, il remove all non lo vedo, ma forse è solo un problema di occhiali, e un retain all neanche, ma so che ci sono. Vabbè, eh, eccoli qua. Vabbè. Eccoli qua, remove all, che elimina da una lista tutti gli elementi, una lista o una qualunque altra struttura dati, tutti gli elementi che sono presenti in un'altra lista, quindi fa la sottrazione. Da questa lista cancellami questi altri, eh, oppure ovviamente, ovviamente ne cancello uno solo, da solo. E cose simili. No? Quindi ci sono tutti già gli elementi, no, le funzioni, i metodi no, che ci possono servire nei nostri casi. Quindi questa parte qua, io la butto via. Cioè questo cerca esame, non è altro che eh, usare, posso benissimo implementarlo come eh, voti.indexOf. Vedete che c'è un indexOf e un last indexOf, a seconda che vogliamo iniziare a cercare dall'inizio o iniziare a cercare dalla fine. Eh? In questo caso speriamo che ce ne sia uno solo, quindi è indifferente e gli passo l'oggetto, eh, cosa vuole l'index-of? E qui cominciamo a imparare un altro trucco. L'index-of vuole un oggetto dello stesso tipo degli oggetti che sono inseriti nella lista. Quindi vuole un voto, l'oggetto voto, voto da cercare, e mi restituisce la posizione di questo oggetto voto all'interno della lista. Ma questo oggetto voto noi ce l'abbiamo? No, anzi, lo stiamo cercando. Stiamo cercando un qualunque oggetto vuoto che abbia la caratteristica di avere quel nome corso. Il metodo indexOf è generico, quindi non può sapere qual è il campo che deve andare a cercare. Chi è che sa qual è il campo che deve andare a confrontare? Equals, l'abbiamo implementato che vada a confrontare i, eh, i campi no, eh, nome corso. Quindi, qui, quello che possiamo fare è passare al metodo indexOf un oggetto parzialmente costruito, cioè io del voto che sto cercando non so niente tranne il nome del corso. Allora mi costruisco un oggetto che ha dentro dei dati fasulli tranne il nome del corso che invece è giusto. Ok? Tanto io so che l'index of l'unica cosa che, eh, che, che fa è chiamare ripetutamente il metodo equals e il metodo equals andrà a vedere solamente il nome del corso. Quindi i campi che io non valorizzo all'interno dell'oggetto eh, non verranno mai consultati. No? Può sembrare una mezza porcata, però lo faremo spesso quando dovremo cercare dei dati che ne sono da un database, e non li sappiamo tutti, prima di cercarli non li conosciamo. Però può far comodo il dato o i dati che conosciamo metterli nell'oggetto che poi dovrà contenere alla fine, nell'oggetto dello stesso tipo, così abbiamo anche un'uniformità di interfaccia. Quindi quello che sto dicendo è che questo oggetto voto che io sto cercando, se lo posso costruire, costruire un nuovo oggetto voto, il costruttore mi richiede il numero di voto, il corso e la data. Il numero del voto posso mettere 0, il corso invece è questo, il nome esame, e la data è un oggetto, possiamo mettere nulla, non ci interessa. Quindi sto costruendo un oggetto voto che è malato, no? è, è incompleto, ma mi serve solamente come criterio di ricerca per l'index-of che ha bisogno di un oggetto del quale consulterà solamente il campo nome-esame. Allora, ci può sembrare un po' strano che dico, ma io sto cercando se nella lista c'è un oggetto index-of, un oggetto uguale a questo e l'oggetto che gli passo come confronto non somiglia per nulla a uno dei nostri voti, noi ne abbiamo mai preso zero. In realtà... Quando io dico, lui cerca se c'è già nella lista un oggetto uguale a questo, il concetto di uguale e lui ce l'ha solamente col metodo equals e quindi vede solamente il nome del corso. Quindi a volte uno deve fare operazioni di questo genere per poter sfruttare, diciamo così, metodi esistenti, che hanno un'interfaccia di un certo tipo. Dimmi, c'è una domanda. Le mappe non le conosciamo ancora, facciamo il... Uh, sì, lo facciamo allora dopo hm? uh, il problema è che uh, sì, il mappo potresti averne più di una perché lo cerchiamo sia per nome che per data no? che per voto in questo caso stiamo ragionando solamente sulle liste, ma ciò che diciamo sulle liste vale per tutte le collection, quindi in generale, hm? ok. Uh, posizione, dopodiché, una volta che la posizione, la possibilità è che la posizione cioè l'oggetto non sia stato trovato e allora in questo caso index of mi restituisce meno 1 bruttissima questa interfaccia che restituisce meno 1 come metodo però è fatto così quindi se, se mi restituisce meno 1 vuol dire che l'oggetto non è stato trovato e allora ritorno null come facevo qua altrimenti ritorno l'oggetto qual è l'oggetto? Beh, io non so dove, quale sia l'oggetto, ma so qual è la sua posizione, quindi lo posso andare a pescare facilmente. Get, posizione, pose. Allora, non sono tante righe in meno rispetto a prima, eh? ma abbiamo fatto lo sforzo di usare delle interfacce di più alto livello che non andare a pescare, a, ad analizzare a mano direttamente i singoli dati perché dà un esempio molto semplice, no? che però ci permette di, ci aiuta a entrare nella filosofia. Ok, questo conclude essenzialmente ciò che dovevamo fare per il punto 4. Dicevamo, avevamo un metodo se, che controlla se esiste già un voto, con, quindi come prima cosa chiama cerca esame il quale ti restituisce l'oggetto voto con lo stesso corso. Mm? e poi a seconda che sia stato trovato o no eh, e a seconda che nel caso in cui sia stato trovato il punteggio sia uguale o no restituisce vero o falso, questo l'abbiamo già visto insieme ieri. Mm? Anche qua questa chiamata cerca esame, ho l'oggetto vuoto, dall'oggetto vuoto ne prendo il corso, cioè il nome, e poi da questo nome costruisco un altro oggetto vuoto, fasullo, è un giro un po' inutile. Quindi anche qua probabilmente potrebbe essere più comodo usare un index of direttamente, passando direttamente l'oggetto, in questo caso abbiamo l'oggetto. È molto più frequente avere un oggetto che contiene dei dati che non avere i dati sparsi come in questo caso la stringa. Anzi, impariamola un po' come lezione. Cerchiamo di non passarci mai in giro dati sparsi perché poi diventano poi più difficili da gestire che non oggetti che contengono a loro volta i dati. Quindi volendo potrei ridefinire anche questo nello stesso modo, no? dire che cerchiamo la posizione del voto v, questo è ancora più naturale da fare, perché abbiamo già il parametro v, eh, voti.index of v. Allora, o c'è o non c'è. Se non c'è, ritorna null. Ritorna, eh, non nulla, scusate. Il testo dice che se non ha trovato il corso oh, devo strutturare falso. No? La documentazione si dice così: se non ha trovato il corso, lo dice falso. Altrimenti, cosa devo fare? Altrimenti, devo andare a controllare il voto. Il voto di chi? Il voto di V rispetto al voto di l'elemento che si trova nella posizione POS quindi vado a controllare se v.getPunteggio get getPunti che è un intero è uguale, quindi qui uso l'uguale perché sono degli interi non devo usare equals a che cosa? a il voti.get di posizione, cioè il voto che si trova nella posizione che abbiamo appena trovato, punto get punti. Se sono uguali, ritorna vero, altrimenti ritorna falso. È simile a questo, chiaramente che avevamo sotto, ma non ci serve più. Quindi è solo il caso particolare in cui potrebbe non trovare il voto, ma se lo trova, sono sicuro che ho un elemento nella lista che ha lo stesso nome corso, il punteggio potrebbe essere uguale o diverso e lui mi dice se è uguale o diverso. In realtà qui abbiamo un costrutto che è di questo tipo. IF... Se qualcosa è vero, ritorna vero. Se quel qualcosa è falso, ritorna falso. Quindi in realtà ciò che sto ritornando, vero o falso, è esattamente il valore di verità del pezzo di codice che è evidenziato adesso in blu. Quindi sto facendo un giro inutile. Okay? Se mi dici sì, scrivo sì. Se mi dici no, scrivo no. Allora ecco, faccio più fretta a dire, scrivo così come mi dici, ritorno direttamente questo. questo, al posto di questo if ci sta benissimo un return, che ritorna il valore di verità di questa uguaglianza, quindi sarà vero se questa uguaglianza è vera, sarà falso se questa uguaglianza è falsa. quindi buttiamo anche via un paio di graffe e come dicevo ieri nell'ultimo nell minuto della lezione metà del codice che avevamo scritto era inutile ok? ok allora um, funzionerà, perché poi l'altro problema è questo come sempre dobbiamo aggiungere dei test, andiamo a verificare se esiste già un voto, noi sappiamo quali sono i voti nel libretto, allora facciamo due test, uno dei quali no, che testino questa funzione che abbiamo appena creato, la funzione eh, eh, esiste già un voto, andando a passargli due voti che ne so, giusto, uno giusto che sappiamo che esiste new voto di ad esempio geometria devo passargli il voto giusto quindi 18 e con una data qualunque che ne so, metto now mi dà da la data di oggi, punto e virgola, oppure un voto sbagliato, mi aspetto che restituisca falso, in cui di geometria ho preso invece 28. Metto una data qualunque perché tanto non la sto usando la data. Quale? Uguale qua. quindi io mi aspetto che se gli passo il voto giusto la funzione mi restituisca vero, se gli passo il voto sbagliato la funzione mi restituisca falso allora verifichiamo stampiamo questo controllo ad esempio diciamo che il voto per 100 s è vero o falso quindi prima gli do il voto giusto e poi ti restituisco giusto punto to stringo ovviamente e poi secondo parametro il valore di ritorno della funzione quindi libretto punto esiste già il voto giusto poi la stessa cosa la faccio con il voto che ho chiamato sbagliato quindi mi dovrà dire che il voto 18 geometria è true e il voto 28 geometria è false poi in realtà dovrei crearne ancora un altro che proprio non esiste perché in realtà la mia funzione Ricordiamoci che quando l'abbiamo documentato, abbiamo ragionato su come dovesse funzionare, può trovarsi di fronte a tre casi, il voto non esiste, esiste e, e dal punteggio uguale, esiste dal punteggio diverso. Quindi dovrei aggiungere anche un voto mancante, che è un nuovo oggetto voto, in cui ho preso 30 di merendine in un qualunque giorno e dovrebbe dirmi anche che il voto mancante è falso. Ok? Allora, se è giusto questo che abbiamo fatto... Eseguendo questo programma, ci dice, allora, queste ovviamente erano le stampe già precedenti, tutti i voti pari a 25, il voto di analisi 1, il voto di analisi 3 che non esisteva, quindi stampava null, e queste sono le tre cose nuove, 18 geometria true, 28 geometria false, 30 merendine false. Quindi si comporta come dovrebbe. non sempre funziona giusto il primo colpo ci è andato abbastanza bene quindi a questo punto diciamo che il punto 4 l'abbiamo finito quindi ci facciamo un nostro commit in cui diciamo che abbiamo completato il punto 4 Ricordiamoci da ieri che stiamo lavorando non nel master ma dentro un branch, branch.4. E quindi adesso il nostro, dategli tempo di fare push, il nostro progetto ha due biforcazioni diverse, una un pochino più corta, l'altra un pochino più lunga. Cioè abbiamo noi siamo all'interno adesso del branch punto .4 mentre invece chi è sul master è indietro di due revisioni. quindi chi sta lavorando ancora nel branch master non vede tutto ciò che abbiamo fatto sul punto .4 quindi di fatto ci sono due versioni del progetto no? quella master e quella punto .4 adesso ciò che vorremmo fare è dire va bene visto che sul punto .4 abbiamo testato funziona Reintegriamo le modifiche all'interno del master. Ci sono due casi, il caso semplice è quello in cui siamo noi, in cui il master nessuno l'abbia toccato. Allora di fatto significa semplicemente prendere quell'etichetta master e spostarla avanti, dicendo ok, il nuovo master adesso è dove siamo arrivati. C'è il caso, eh, stiamo, ci stiamo lavorando solo noi, quindi sarà il caso probabilmente normale. Se però qualcun altro, visto che git serve per lavorare in gruppo, avesse usato il master per andare avanti, adesso avrei due, due direzioni diverse in cui il progetto è evoluto. Allora l'operazione di conciliare due branch non sarebbe più così indolore. No? Dovrei andare file per file a vedere le se un file è stato modificato da, da due persone diverse, quali sono le modifiche che devono sopravvivere. No? Ma Oggi per fortuna non ce ne dobbiamo occupare. Come si fa questa operazione di fusione o riconciliazione di branch? È facile basta portarsi sul branch che deve ricevere le modifiche quindi in questo caso il branch master. Come faccio a portarmi su un branch? Sempre col metodo switch to. Questo metodo switch, questa voce switch del menu sempre sotto team mi può permettere o di creare nuovi branch come abbiamo fatto prima oppure di riportarmi su un branch esistente. Vado su master e Dopo un attimino di panico, perché lui dice, che è sparito tutto ciò che avevo scritto? No, perché lui ha riportato la versione dei file esattamente a come erano no, nel branch master precedente. Infatti adesso è evidenziato qua in grassetto master per dirmi, guarda che tu sei qua adesso. E allora noi possiamo fare un'operazione di fusione, merge, di che cosa? Di un branch.4 all'interno del branch locale. No, L'operazione di merge permette di prendere un altro branch, i contenuti di un altro branch e fonderli, unirli a quelli del branch attuale in cui mi trovo. Quindi sto prendendo dal branch.4 per mettere nel branch master e poi gli dico di questa operazione qua voglio fare poi un commit perché voglio salvare il fatto che l'ho modificato. Lui eh, nel, nel, nella, nel gergo di git quando dice che l'operazione è un fast forward perché dice che non è stato modificato il master quindi basta semplicemente mandare avanti l'etichetta master non devo fare del lavoro vero e proprio altrimenti ti direbbe che devi fare un merge vero e proprio. E quindi vediamo che abbiamo... Master e punto 4 che adesso sono allineati, puntano entrambi all'ultima versione. Chi è rimasto indietro è l'origin, cioè il remoto, perché finora questa operazione l'ho fatta tutta in locale. Devo allineare, per allineare il remoto dovrò fare anche un push. Qua si vede, c'è una frecciolina con scritto freccia in su 2. Questo mi indica che... Eh, il master su cui sto lavorando è due commit più avanti rispetto al remoto. No? Quindi mi ricorda che magari se volessi potrei fare un push per allineare entrambi. Push. È? Push. Sì. E infatti fa il push di questi due commit che erano rimasti in sospeso. Ma voi dite: Ma non abbiamo appena fatto il push? Sì, l'abbiamo fatto nel branch.4 su Origin non ancora sul master. Perché ogni branch fa storia a sé, sia in locale sia in remoto. E adesso è tutto allineato. E quindi posso andare avanti con i punti successivi. Quindi questo metodo lo potrei replicare, potrei creare un branch punto .5 in cui lavoro per il punto .5 e quando l'ho fatto lo reintegro nel master e vado avanti così. All'inizio sembra un pochino macchinoso, ma poi alla fine è abbastanza veloce e soprattutto ti permette di passare avanti e indietro, ma set, prima funzionava, cosa ho fatto? Allora torno il branch indietro, vai avanti, confronti e, e puoi vedere le differenze. Ok, andiamo avanti magari più, senza dover eh, fare ogni volta il branch, un pochino più rapidamente. Allora il punto 5, verificare se esiste un conflitto con il libretto, cioè lo stesso esame e il voto diverso. Allora, questo metodo è una variazione minima di quello che avevamo già. Perché esattamente questo metodo, eh, come si chiamava, esiste già al voto, quando è che c'è un conflitto? E' quando abbiamo lo stesso corso e voti diversi. Quindi, se il corso non c'è, è un conflitto? No. Se il corso c'è e ha lo stesso voto, è un conflitto? No. Se il corso c'è e ha un voto diverso, è un conflitto sì. Quindi, nel caso in cui, se chiamiamo questo metodo voto in conflitto, nel caso in cui il voto non esiste, questi due si devono comportare uguali. Nel caso in cui il voto esiste, invece, deve restituire il valore opposto a questo. E questo diceva true se i voti erano uguali, ma in realtà se i voti sono uguali non è un conflitto, quindi devo restituire falso. Quindi il metodo che ci chiede se esistono dei voti in conflitto è molto simile al, alla negazione di questo, tranne il caso particolare in cui il voto non esiste, in cui in entrambi i casi devono restituire falso. Quindi facciamo una piccola variazione di questo, eh, voto in conflitto, che lo ricopio uguale a questo e ci metto diverso un disco uguale. Quindi mi, questo metodo mi dice se il voto V è in conflitto con uno dei voti esistenti. Se il voto non esiste non c'è conflitto se esiste e da punteggio diverso c'è conflitto quindi mi restituisce true se il voto non esiste no, scusate, true è conflitto c'è un conflitto, sì, se il voto esiste e da un punteggio diverso. Mentre restituisce falso se il voto non esiste, oppure esiste, ma ha lo stesso punteggio. È una leggera sfumatura, no? e allora possiamo nei nostri test riusare ciò che abbiamo già fatto e vedere chiaramente qual è il comportamento di questa funzione quindi noi avevamo il voto giusto, sbagliato e mancante quindi eh, aggiungiamo queste tre è in conflitto o no, quindi aggiungiamo un conflitto nei messaggi e nel metodo non chiamiamo il metodo esiste già vuoto ma vuoto in conflitto 1, 2 e 3 poi qui ci sono ok quindi in teoria per il voto di geometria non c'è conflitto perché il voto punteggio è uguale, per quest'altro geometria 28 invece c'è un conflitto, per invece il corso di merendine non c'è conflitto. E così via. Questi metodi ci servono di riscaldamento per il punto successivo, che ci dice che dobbiamo modificare il metodo ADD in modo da evitare di inserire delle valutazioni duplicate o in conflitto. Cioè, se io cerco di aggiungere un, uh, un voto che esiste già, non lo deve aggiungere, perché è inutile avere due volte lo stesso voto. Se, esiste, se cerco di aggiungere un voto che è in conflitto con uno che esiste, peggio ancora. Non voglio avere nel libretto righe duplicate né tantomeno righe che dicono cose diverse. Allora il mio metodo add deve rifiutarsi di aggiungere più volte un elemento che già c'è. Ma adesso abbiamo tutti gli elementi per poterlo fare: nel senso che quando cerco di aggiungere un voto, se esiste già o se è in conflitto, non lo faccio nulla. Se no, lo aggiungo normalmente. E quindi il mio ricordate quando dicevamo il metodo add è semplicemente un metodo che delega eh, delega perché era stupido adesso lo stiamo cercando di far diventare un pochino più furbo delega la lista sottostante l'aggiunta dell'elemento solo se ha fatto una certa serie di controlli che rendono il libretto convinto che questo elemento possa essere aggiunto correttamente e se no quindi se il voto non esiste già e non è in conflitto, aggiungilo. Quindi l'add lo posso fare solamente se esiste già mi dice falso e conflitto mi dice falso. Allora, in questo caso lo aggiungo. In realtà, se vado a ragionare su cosa si dentro, basterebbe chiedermi se il contains, se la vista contiene già il voto o no. Ma qui almeno ragioniamo su qualche cosa che ha già un significato più, più alto. Se no, cosa devo fare? Else. Ah, il testo mi dice l'aggiungilo solo se eh, sono verificate queste condizioni. Vabbè, questo è facile. E poi? Se non aggiunge il chiamante, il programma che ha chiamato questa funzione, deve sapere che non è riuscito ad aggiungerlo o no? Deve sapere che si è verificata una condizione anomala o no? Sì, lo sappiamo la risposta. Come? Possiamo comunicare al chiamante che qualcosa è andato storto in due modi. O con un valore di ritorno, che a questo punto non sia più add quindi ritorna un booleano che mi dice sì l'ho aggiunto o no non l'ho aggiunto quando faremo l'operazione con il database abbiamo i metodi che ci diranno quante righe del database sono state aggiornate quindi andiamo a controllare che questo valore sia diverso da zero ad esempio o sia pari a quello che ci aspettavamo quindi restituiamo un valore che ci dica se l'operazione è andata a buon fine oppure quindi questo non diventa più un void, diventa un boolean e quando ho fatto aggiunto, aggiungi voti.add, l'ho fatto return true, aggiungo return true per dire sì, l'ho fatto, altrimenti qua scriverò un return false al posto dei punti erogativi per dire non sono riuscito a farlo. In questo modo però ribaltiamo la responsabilità sul, sul controllo dell'errore al buon cuore di chi chiama questo metodo, che deve lui ricordarsi di controllare. Il metodo add delle liste cosa fa? Copiamo Boolean perché, visto che qua stiamo implementando un add, andiamo a vedere chi è più bravo di noi, che ha implementato degli add e copiamo le scelte che ha fatto lui. Ha scelto di fare un'eccezione o di restituire un valore. Allora, vediamo un po' cosa ci dice. List.add ritorna un Boolean e cos'è questo Boolean? Eh, true, è stato un po' restituisce sempre true perché restituisce sempre true? beh, perché lui mi dice che restituisce true se questa collection è cambiata come risultato della chiamata è scritto in modo strano dice se è cambiato, cosa? cioè se ho aggiunto l'elemento, un metodo add allora restituisco true se la collection non è cambiata Dice questo è il metodo add della classe collection da cui derivano tutte le list, ok? Eh, se la collection non è cambiata, allora no, ovviamente, non c'è scritto, ma eh, per differenza restituisce falso. Allora il metodo che implementa la list.add restituisce sempre true, perché quando aggiungo un elemento a una lista lo posso sempre aggiungere. Se questo, anziché una lista fosse un, un insieme, ad esempio, o una mappa, dove non si sono accettati dei duplicati, allora è possibile che sia vero se ha aggiunto l'elemento oppure falso se non ha aggiunto l'elemento perché già c'era. Allora, chi ha implementato questa collection ha ritenuto importante dare l'informazione se l'elemento è stato aggiunto o no, ma non considerarlo errore. Noi possiamo copiarli, fare la stessa cosa. Poi questa informazione, se a chi sta sopra interessa bene, se a chi sta sopra non interessa non andrà a controllare. Se invece considerassimo l'operazione un errore che deve essere controllato, allora generiamo un'eccezione così obblighiamo il chiamante a gestire l'eccezione. E se si dimentica di gestirla, il programma si schianta. Mentre qua, se si dimentica di gestirlo, l'anomalia, il programma prosegue tranquillamente con un valore falso che nessuno andrà a controllare, nessuno leggerà. Allora, se facciamo così, copiamo, visto che abbiamo detto è un metodo che in qualche modo incarta, no? eh, impacchetta il metodo add esistente, cerchiamo di dare un'interfaccia il più possibile uguale a quella del metodo add esistente. Così riduciamo il carico cognitivo di chi usa il metodo e quello è un add, ok? Si comporta come tutti gli add di questa terra, cosa accetta e cosa restituisce. Se lo volessimo far comportare diversamente lo chiameremmo in un modo diverso. E quindi devo dirmi che return true. Nel caso normale, mentre ritorna false, code, così se ehm, non è riuscito ad aggiungere il voto. Eh, perché non è riuscito, lo sappiamo, sono quei due test lì. Ok? Allora, per testare questi eh dovremmo provare ad aggiungere questi voti. Mm? Questi che abbiamo prima detto non ci sono, non ci sono, dovremmo aggiungere il voto che ho chiamato giusto. Me lo devo aggiungere? No. Poi devo provare ad aggiungere il voto che va andato in conflitto, è sbagliato, me lo devo aggiungere no, e poi devo provare ad aggiungere il voto mancante, che questo invece me lo deve aggiungere. Vediamo se è giusto. Dopo che ho provato a aggiungere queste cose, proviamo a stampare, no, il libretto non ha, non ha il toString, scusate. Vabbè, aggiungiamolo, dai, se no, diventiamo pazzi. Il toString string non ce l'ha, ma glielo aggiungo. Dicendogli che mi restituisca la stringa dei voti. E poi ovviamente di questi qua mi interessa vedere se lui ha restituito correttamente le variabili il valore falso, falso e vero rispettivamente e poi, e poi vediamo la stampa e verifichiamo che sia stato aggiunto il voto di merendine e invece di eh, geometria non sia cambiato nulla rispetto a prima allora falso, falso, vero quello che ci aspettavamo e questo è il libretto di prima Geometria c'è nella data del 2017 non nella data now, quella di oggi che avremmo invece avuto nell'oggetto nuovo e in coda al libretto non abbiamo il corso di geometria, ma abbiamo il corso di merendine in data di oggi, punti 30. Okay? Quindi abbiamo potenziato il metodo add in modo da rifiutare l'inserimento di dati errati se qualcuno prova a inserire dati errati il, il libretto fallisce silenziosamente cioè non lo fa senza dire nulla senza arrabbiarsi questa è una scelta che abbiamo dato vabbè, facciamo un commit eh, siamo punti 5-6, no abbiamo fatto? Giusto? Sì, 5-6. Ah, mi sono perso. Ok. Adesso il punto 7, creare un libretto migliorato in cui ciascun voto maggiore o uguale di 18 viene incrementato di un punto e ciascun voto maggiore o uguale di 24 viene incrementato di due punti, ovviamente senza superare il 30. Tenere separati i due libretti e stamparli entrambi. Allora, non ti sta dicendo modifica il libretto attuale. Ti sta dicendo crea un altro libretto che ottieni prendendo il libretto attuale e facendogli delle operazioni. Quindi la classe libretto dovrà avere un metodo che permette di creare diciamo, un libretto derivato, migliore, cosa da far vedere a casa, no? Con i voti un pochino più alti. Ok? Beh, è facile. Nel senso che aggiungerò un altro metodo, public, cosa restituisce? Un nuovo libretto, libretto migliorato, un metodo libretto migliorato che restituisce un nuovo libretto. Poi il chiamante avrà i due libretti, quello di partenza e quello migliorato, e poi farà ciò che vuole. Come devo costruire questo libretto migliorato? Copiandoci i voti dentro e incrementandoli. Vabbè, allora vorrà dire che il libretto migliorato devo crearlo. Quindi a libretto nuovo uguale new libretto quindi io classe libretto anzi oggetto della classe libretto sto creando un altro oggetto della classe libretto Vabbè, va bene, no? posso farlo e sto popolando quest'altro oggetto della classe libretto con una copia dei miei valori quindi dentro questa classe libretto cosa farò? aggiungerò i voti esistenti la cosa più semplice, ne faccio uno uguale e poi vado a taroccarlo, ok? Allora, eh, posso prendere tutti i voti che ho io, dis.voti, scusate, for voto v nei miei voti, lo aggiungo. E poi, quindi ho fatto una copia del libretto in cui ho aggiunto gli stessi voti, quindi fino a questo momento i due libretti contengono gli stessi voti. Poi, solamente sul libretto nuovo, vado a incrementare i voti. Quindi, for di nuovo voto v non questo punto dis, ma nuovo punto voti. Cosa faccio? Eh, V.set.getPunti di v.get.punti più 1. Facciamolo solo così per adesso, no? Poi lo sistemiamo. Non è, non è solo più 1, devo fare più 1 oppure più 2, però questa riga qua la modifichiamo, poi, per capire la filosofia. Ho copiato i voti, e poi dei voti nuovi, non quelli del liberto precedente, di quelli di quello nuovo, li incremento tutti di 1. Allora, qui ho fatto una cosa un po' strana, no? Che sono andato a prendere una variabile privata di un oggetto che non sono io. Perché io sono this. Ho creato un nuovo oggetto, ma poiché quell'altro oggetto è della mia stessa classe, ho accesso anche sui campi privati. Quindi è giusto che sia la classe libretto poter fare queste operazioni, perché ha accesso molto più diretto ai campi privati della classe libretto stessa, di un'altra istanza della classe libretto. Normalmente noi, se, se io questo codice qua, l'avessi messo in un'altra classe, che non è la classe libretto, qua avrei avuto un errore perché voti è un campo privato. Quindi, privato significa accessibile non ai metodi della stessa istanza, ma significa i metodi della stessa classe, di istanze della stessa classe. È una scorciatoia che ci evita di dover aggiungere un metodo in più dentro il libretto, semplicemente per incrementare il voto. Questa cosa qua non la potrei fare da fuori di questa classe, dall'esterno di questa classe. Dentro la posso fare, si fa la mente, no perché, però è possibile. Allora, andiamo a vedere se funziona. Alla fine cosa faccio? Beh, restituisco... il nuovo libretto migliorato e quindi posso dal mio programma chiamante confrontare il libretto vecchio con il libretto nuovo fin qua ci siamo? allora nel mio test posso finalmente dire un libretto migliore non è altro che libro.libretto migliorato e quindi possiamo stampare uno sotto l'altro, il libretto e il libretto migliore. Mettiamo qualche messaggio se non ci, ci perdiamo. Quindi così vedo sotto la, sotto, uno sotto l'altro i voti di prima e i voti di dopo e dovrei vedere gli stessi esami identiti, stesse date, ma nella riga sotto un voto in più. No? Poi adesso andiamo a sistemare questo più 1 col più 2, eccetera. Cominciamo a testare questo. Eh, cosa vuoi che non va? Printl? No, non c'è infatti. Printline sì. Allora, questo è il libretto vecchio, questo è il libretto nuovo, le ultime due righe, dove si vede che nel libretto vecchio i voti sono cambiati e non dovevano. Cioè io mi aspettavo che di vedere analisi 1, 30 è nel libretto vecchio e 31 è nel libretto nuovo. Questo 31 è giusto. 22 è giusto, ma nella riga sopra ho stampato la cosa giusta, sì, ho stampato libretto.toString, qua sotto. Cosa c'è che non va? Abbiamo, non abbiamo, copi, abbiamo copiato i riferimenti agli oggetti precedenti. Come l'operazione di add abbiamo fatto in modo no? che il libretto nuovo contenesse una lista la quale contiene gli stessi voti, ma gli stessi oggetti voto del libretto precedente. Quindi quando modifico una lista, quando modifico un elemento di una delle due liste, sto in realtà modificando anche l'elemento dell'altra lista, ma non è che sto modificando anche, cioè è lo stesso. Io ciò che voglio qua in realtà sarebbe disaccoppiare. L'errore che ho fatto, e sono riuscito a convincervi che era giusto, perché nessuno si è lamentato a questo punto, è stato qui. Io ho preso lo stesso oggetto del libretto vecchio e l'ho usato come voto del libretto nuovo. però a questo punto i due libretti condividono lo stesso oggetto voto. Se, cambio, se lo cambio in un libretto si vede cambiato anche nell'altro. Allora, questo va bene, se, uno, se è ciò che voglio, cioè se li voglio mantenere collegati, ma io non lo voglio in questo caso, oppure due, questa operazione qua si fa tranquillamente se noi immaginiamo che i voti siano una quantità immutabile. Cioè se l'oggetto V voto, non avesse nessun setter, una volta che è creato non lo cambi più, non c'è nessun problema a condividerlo. Se però è un oggetto mutabile, cioè anche dei metodi di set, allora dobbiamo fare attenzione ogni volta che lo condividiamo, lo riusiamo, e ci dobbiamo chiedere, io voglio copiare un riferimento o copiare una copia, un clone di quell'oggetto? Voglio che l'oggetto sia lo stesso, lo riuso e ho modi diversi per arrivarci, oppure siano due oggetti che quando nascono sono uguali ma poi ognuno va per la sua strada. In questo caso la seconda. Come posso fare? Eh, cosa mi manca qua? Mi manca una new. Qui dovrei scrivere new voto in cui gli passo nel costruttore il voto, preso da dove? Preso da V.getPunti, v.get.corso, v.get.data. Cioè prendo v, nel, lo spacchetto nei suoi componenti, e ricostruisco un altro oggetto che ha gli stessi valori. In questo modo ho creato un clone dell'oggetto precedente. E allora, modificando qua sotto i campi degli oggetti nuovi, quelli degli oggetti precedenti non dovrebbero più essere influenzati. E così è. Vedete, 30, 31, 21, 22, eccetera, eccetera. Quindi un'altra questione, è, è l'inverso di quanto dicevamo ieri. No? Quando chiedevamo, ma io ho aggiunto dei nuovi, ho fatto, è stata una sottolista, quanti, quanti voti nuovi ho creato? Nessuno, perché ho usati gli stessi. Ecco qua invece ne voglio proprio creare dei nuovi. No, devo essere sempre consapevole se sto creando un'altra struttura dati che riusa gli stessi oggetti, oppure sto creando una struttura dati che fa gli oggetti nuovi, clona gli oggetti esistenti. Allora questo è un modo, è un modo abbastanza antipatico di fare questa operazione. Eh, più semplice sarebbe chiedere alla classe voto, fammi tu una copia di te stesso. No? Perché di nuovo c'è sempre il solito discorso che se dovessi aggiungere un quarto campo al voto, tipo il numero di crediti, devo andare a cercare tutti i punti in cui l'ho usato. Qui Io qui sto usando dei campi che in realtà, sto elencando dei campi che non mi servono, perché prima era puntissimo questo codice, perché non, non, non facevo nessun riferimento all'interno di voto. Adesso sono dovuto entrare e chiedermi come ha fatto voto per poterne fare un clone. Ma allora, la cosa giusta da fare in realtà è dire a voto stesso fatti un clone. Clonati. allora possiamo presupporre che il voto sappia come com'è fatto, no? E quindi lui ritorna un nuovo se stesso. In cui ci siano ovviamente il voto dis.corso e dis.data. Quindi quando vogliamo fare questo, la cosa normale, corretta da fare, è dotare l'oggetto di un metodo clone attraverso il quale l'oggetto fornisca lui stesso una copia nuova con gli stessi valori. Punti è un intero, corso è un oggetto, data è un oggetto. Allora, non è che il problema che avevamo con voto si ripete a livello degli oggetti contenuti dentro voto? Perché se qualcosa, poi qualcuno va a modificare, io ho un oggetto corso nuovo, però quando sto creando questo nuovo corso sto riusando il riferimento all'oggetto data che avevo sul corso vecchio. Quindi non ho più un oggetto voto, ne ho due, ma entrambi usano lo stesso oggetto data. E quindi in realtà dovrei fare la stessa cosa su data. Perché altrimenti modifico la data di un oggetto, eh, si va a modificare la data anche dell'altro oggetto. Questa operazione si chiama deep cloning, cioè clone profondo, cioè devo andare ogni volta, andare fino a quando? Fino a quando non trovo che cosa? Dei valori primitivi, int, bene, ho vinto, o dei valori immutabili. Allora in questo caso sia string che local date sono immutabili per costruzione e quindi mi posso fermare. Non devo fare, va, va già bene così. Se avessi usato Java il Date invece avrei dovuto clonare anche l'oggetto data perché è mutabile. Quindi recentemente va molto di moda il fatto di creare oggetti più possibili immutabili così non ci creano problemi di, di, di, di, di riuso. No? Se, se andate a cercare, non c'è nessun metodo per cambiare il valore di una stringa, posso solo costruire una nuova a partire da quella esistente. Non posso sostituire il quarto carattere di una stringa rimpiazzarlo, o cancellarlo. Eden local date non lo conosciamo ancora bene, ma eh, funziona nello stesso modo. Quindi qua mi posso fermare. Altrimenti, anziché dis.data, avrei dovuto scrivere dis.data.clone, semplicemente. E poi sarà l'oggetto stesso a sapere come fare a clonarsi. Allora, dentro il libretto, noi ci semplifichiamo la vita scrivendo semplicemente v.clone più pulito, più chiaro ciò che stiamo facendo ok? tra l'altro, questi due metodi il clone di v e il libretto migliorato, che è una specie di clone anche lui, no, perché fa un altro libretto con dentro dei dati che sono più o meno uguali, dal punto di vista del chiamante, sono metodi che creano un nuovo oggetto senza usare new. Perché qui prima avevo messo new, voto e poi mi sono convinto che non era una buona idea perché la creazione di questo oggetto era un pochino più complessa del solito. Non bastava chiamare un costruttore e passandogli dei dati, ma questa creazione doveva fare attenzione a non replicare i dati, eccetera, eccetera. No? E quindi new è troppo stupido per creare oggetti e ce ne accorgeremo spesso. GNU è troppo stupido per creare oggetti, allora abbiamo bisogno di un metodo appositamente di una classe che sia in grado di creare oggetti di quella classe con delle caratteristiche in più, con dei controlli in più. I metodi che fanno questo lavoro, come clone, ad esempio, o come questo libretto migliorato, normalmente in gergo si chiamano metodi di factory. Factory methods. Una factory è un metodo che costruisce oggetti. Quindi io, anziché costruirmi io il mio oggetto, chiamo un metodo che lo costruisca per me in JavaFX, quando abbiamo chiamato fxml loader, lui non abbiamo fatto noi new della scena, ce l'ha fatto lui. Quello è un metodo di factory, che lo costruisce basandosi su un file XML, eccetera, eccetera. Quindi, abbastanza spesso succede così che costruire, creare un oggetto è rischioso se non lo creo con le dovute cautele. Non basta, a volte, avere i controlli dentro il costruttore, perché il costruttore viene chiamato quando l'oggetto è già creato, quindi è troppo tardi. Quindi può solo piangere, dare un'eccezione oppure creartelo lo stesso oggetto. E invece qua possiamo, abbiamo il perfetto controllo: perché nel metodo faccio che vuole e alla fine ritorna un oggetto nuovo. Quindi la new c'è ovviamente, c'è nel chiamato e non nel chiamante. Mm? Ok. Allora, questo funziona, fatto così, dicevamo, quindi abbiamo una nuova, questo new libretto creerà una nuova array list nella quale andranno a finire dei nuovi oggetti voto. E quindi sono totalmente disgiunti, indipendenti da quelli precedenti. Beh, adesso dobbiamo semplicemente mettere a posto questa cosa qua. Eh, int punti uguale get punti perché la logica è un pochino più complicata ma se quindi se punti è maggiore o uguale a 24 no, diciamo che se punti è maggiore o uguale a 28 non devo fare niente allora facciamo se è maggiore o uguale minore o uguale a 24 minore di 24 devo incrementarlo di 1 Altrimenti se punti è minore, maggiore o uguale a 24 ovviamente perché sono nell's è minore di 28, minore o uguale a 28 perché 28 lo posso ancora modificare, allora punti uguale a punti più 2. Quindi se sono più piccolo di 24 sommo 1, se invece ero maggiore o uguale a 24 ma minore o uguale a 28 sommo 2. Se sono maggiore di 28 non faccio niente perché sennò scorrerei il 30. E alla fine quindi vi punto set punti di punti. quindi il 30 non è diventato 31 perché non poteva, il 21 però è diventato 22, il 25 doveva diventare 27, non 26, quindi ho sbagliato qualcosa. 28 è diventato 29, non 30. cosa ho sbagliato qua? Ah, 1 anziché 2, ho sbagliato. Andato a scrivere. 21 diventa 22, 25 diventato 27, 28 diventato 30 e così via. E l'ultimo passaggio, vabbè, quindi questo conclu conclude il miglioramento del libretto. Eh, facciamo il punto 9 prima dell'8 l'8 è più facile perché significa semplicemente andare a ripassare come si fa il sort e quello lo possiamo fare anche in un altro momento invece il 9 è simile a questo cancellare dal libretto tutti i voti inferiore 24 che è un meccanismo di miglioramento del libretto ancora un pochino più robusto di quello precedente Quindi, i voti inferiore 24 li cancello da quale libretto? boh da quello, da quello che voglio, no? quello, quello precedente, quello migliorato, uguale, sarà un metodo del libretto in corso. Allora, questo cosa vuol dire? Aggiungiamo un altro metodo di nuovo, un metodo public, cancella voti scarsi, sul libretto in corso. Allora, questo qua sarà facile, no? Semplicemente guardo i voti a 1-1, quelli che sono scarsi li cancello. Quindi, for voto v2 punti, dis.voti, if v.get punti minore di 24: come si fa a cancellare un elemento da una lista? list.remove. Punto, no, punto, voti, punto, remove, e gli posso passare o l'indice a cui ho trovato, trovato l'oggetto oppure l'oggetto stesso se lo va a cercare lui, l'indice da solo. In questo caso, avendo usato un for eh, abbreviato no, con l'iteratore, non ho l'indice disponibile, quindi gli passo l'oggetto e se lo va a cercare. DV. Quindi questo era facile. Non devo ritornare nulla di nuovo perché sto modificando il libretto esistente, non sto facendo una copia come prima. Ok? Allora, proviamo ancora questo. Libretto pulito. No, scusate, eh, prendiamo migliore punto cancella voti scarsi quindi dopo che ho aumentato cancello ancora quelli in scarsi e vado a vedere se è cambiato is undefined forse perché non l'ho salvato ok allora cosa mi dice qua il metodo facile, tre righe, eravamo convinti che funzionasse, invece mi genera un'eccezione. Chi mi aiuta a decodificare quello che è successo qua? Sto cercando di modificare il contenuto di una lista mentre la sto iterando. E non si fa. Okay? Quando io ottengo un iteratore da una lista e la scandisco, Prometto hm, di non modificare il contenuto della lista finché non ho finito l'iterazione. Quindi non posso aggiungere elementi, non posso cancellare elementi. E non è una promessa fatta così a parole perché lui me la fa mantenere. Se ci provo a non mantenerla, mi castagna in questo modo. Allora, cosa posso fare? Cioè il problema è che non posso, all'interno di un'interazione che lavora su una lista, cancellare l'elemento, un elemento qualunque della lista stessa. Perché sennò poi l'iteratore non saprebbe più se devi andare avanti, indietro, cioè gli hai tolto l'elemento su, su cui era appoggiato. Come lo risolvo? Però io devo cancellare, questi voti. Allora, ho due modi. Uno di dire ma eh, ok, creo una lista nuova in cui copio dentro solo quelli che non sono da cancellare. Quindi cambio la logica, dico ok, se il voto è maggiore o uguale a 24 lo aggiungi in una lista nuova e poi dis.voti uguale alla lista nuova che ho appena creato. Quindi una lista che scandisco in lettura e man mano copio in una lista nuova quelli che... È, e poi rimpiazzo. Oppure l'altro modo è eh, salvarsi da parte quelli che voglio cancellare e poi cancellare tutti insieme. Che forse è più pulito, forse anche più lineare come ragionamento. E ha il vantaggio che non va a... Se ne devo cancellare 10, non ne devo copiare 200. Eh, qui, in termini di prestazioni, se sono una lista che contiene 1000 elementi. Se ne devo cancellare 10 mi conviene cancellarli. Se ne devo cancellare 900, mi conviene ricopiare solamente i 100 che sono da tenere. No? Quindi Bisogna poi capire qual è più conveniente dei due metodi dal punto di vista delle prestazioni. In un caso copio quelli da cancellare, in un altro caso copio quelli da... Ma direi che perlomeno dal punto di vista del ragionamento la cosa più semplice è quella di dire prendiamo degli elementi da cancellare, di voto e man mano che trovo dei voti da cancellare non li posso cancellare subito ma li salvo in questa lista e dopo che ho finito l'iterazione quindi al ciclo for concluso dirò alla lista di cancellare da se stessa tutti gli oggetti che sono nella lista cancellare. Quindi okay, di nuovo lavoro per insiemi, no? mi faccio l'insieme di quelli da cancellare e poi in un'unica istruzione li vado a cancellare tutti. Chiedo alla lista di cancellare. quindi in questo caso non ho più l'eccezione e se vado a vedere l'ultima versione del libretto, il 30 ce l'ho, poi il 22 analisi 1 è scomparso, c'è cioè il 27 di fisica 1 che era dopo, il 30 l'ho tenuto il 19 di geometria è sparito e così via. Ok. Quindi modificare una collection si può fare se non la sto iterando. Altrimenti trovate questa cosa che tra l'altro è un messaggio abbastanza sibillino perché si chiama Concurrent Exception, Concurrent Modification Exception. Concurrent, non c'è niente di concorrente qua, non stiamo facendo delle cose in parallelo, no? più thread o cose complicate. Il nome dell'eccezione che se uno non la conosce l'ho voluto fare come esempio proprio perché così non ci spaventiamo e impariamo a leggere ciò che c'è scritto nei messaggi d'errore. Ok, a parte il punto dell'ordinamento che è più semplice, che poi rimandiamo a, a un momento successivo, direi che questo esercizio qua lo possiamo considerare concluso. Vi chiedo solo di pensare a una cosa. Allora, questo è diventato a questo punto il nostro libretto nella, nel ragionamento MVC, Model View Controller, che abbiamo imparato a usare la settimana scorsa. Questo di fatto è un model. Diventa un contenitore di dati con tutta una serie di logiche, noi abbiamo usato per fare un po' di ginnastica con le collection. però lo possiamo vedere così. Ha le logiche di gestione del libretto. Quindi, nulla ci vieta di costruire adesso un'applicazione grafica attraverso la quale possiamo richiamare queste funzioni. Ok? Quindi questo che adesso abbiamo sviluppato in un progetto a parte, può diventare tranquillamente la classe libretto e la classe voto che l'accompagnano, il model di un'applicazione JavaFX. Allora, la cosa che non è per nulla banale, e per questo vi chiedo un attimo di pensarci, poi magari proviamo a, a condividere qualche possibile soluzione, è come la facciamo interfaccia grafica? Cioè noi abbiamo 8, 9, 10 funzioni da implementare. Dove li mettiamo? In modo che sia intuitivo. Cioè noi sappiamo cosa fa il model. Provate un po' a disegnare, ma anche solo carta e penna, ecco. Come organizzereste le informazioni, come presentereste il libretto, come presentereste le funzioni per inserire, per ricercare, per migliorare, eccetera, eccetera, le cose che abbiamo fatto. Ci accorgiamo che non è per niente banale. Fare qualche cosa che non sia totalmente incasinato e incomprensibile. E poi in questo corso non abbiamo tempo di approfondire molto questo, ma a livello così istintivo eh, possiamo provare a fare qualche esperienza. Quindi io ne ho provata una ieri, non mi è piaciuta, la vorrei rifare e non la faccio ancora vedere, ma non mi convince ancora. Un no? eh, modo per far capire che cosa sta succedendo in questa interfaccia, in modo che da, da poter dare la, il programma grafico a una persona che non ha fatto tutte queste ore insieme a noi, ma lo possa usare capendo cosa fa, capendo dove agisce. Allora, provate a fare questo tentativo di disegnare semplicemente in fxml o anche solo in carta e penna l'interfaccia da dare a questo, a questo model. E poi lo riprenderemo la settimana prossima. Adesso facciamo un intervallo e poi ci occupiamo finalmente di funzioni e tabelle di hash nell'ora successiva.